Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro Goreltanke e questo è un nuovissimo video che faccio questa volta nella serie Nella Terra di Steve quindi Minecraft questa è la puntata numero 11 e ragazzi siamo tornati bentornato Igor e il Tanke. <ride> nel senso che sono stato via per tanto tempo l'ultimo video risale credo a dicembre qualcosa del genere il problema è che ho avuto la sessione d'esame poi il Natale poi mi sono perso, detto sinceramente ho cambiato le ram del computer e di conseguenza non ho avuto modo di registrare video perciò sono tornato sono tornato informissima e sono super contento perché mi mancava davvero tanto registrare video mi mancava davvero tanto minecraft guardate qua che bello è il mio mondo vi chiederete che cosa faccio oggi beh ve lo dico tra un secondo vi dico che non ci sono novità perché non ho potuto giocare a minecraft in questo periodo vi faccio solo vedere che ho aumentato la resa dei chunk per via del fatto che appunto ho potenziato la RAM. Chiaramente dovendo registrare mentre gioco non è ancora al massimo ottimizzata la RAM, non è ancora al massimo ottimizzato il caricamento dei chunk, ma comunque, guardate lassù, ad esempio si vede la torre, da qua... Ancora un altro, hai rotto? Da qua si vede la casa, eccetera. Comunque, sono super contento. Cosa facciamo oggi? La mia idea era quella di costruire una farm di pesca. Però ho pensato come cavolo la costruisco una farm di pesca e soprattutto dove la costruisco. E allora mi è venuto in mente dove costruirla se non in mare dove effettivamente peschi. E ciò che ho pensato di fare è costruire una palafitta che poi dopo successivamente si unirà ad un ipotetico porto che vorrò fare qua davanti a, alla mia Ah, no, aspetta, la mia non casa. E di conseguenza la farò un pochino spostata verso di qua la nostra bella palafitta. Ad esempio, credo proprio che qua in mezzo potrebbe andare. La mia idea era di fare come un ponticello che portava chiaramente alla parte avanti che sarebbe stata la palafitta. Ho deciso di utilizzare le slab invece del legno normale perché risparmio legno. E comunque è più giusto perché, diciamo, il pianale deve essere sottile, non è mai spesso così il pezzo di legno, no? Perfetto, direi che può bastare. Ora costruiamo il nostro piano dove effettivamente ci sarà la farm di pesca. Ed ecco fatto, la nostra parafitta è pronta. Ora dobbiamo costruire effettivamente la farm di pesca. Iniziamo, vado a prendere tutti i materiali necessari. Ma prima chiaramente vado a dormire perché qua facendosi notte rischio di morire male Allora, ciò che ci serve è una cassa, delle tramogge, dovrebbero essere due tramogge Poi della pietra chiaramente, ma possiamo utilizzare qualsiasi tipo di materiale Quindi utilizzerò il legno, il legno normale perché almeno non stona con la nostra palafitta Poi c'è bisogno delle slab, c'è bisogno di un gancio, precisamente ne servono due di ganci poi serve un filo, dopodiché un blocco musicale. Chiaramente una canna da pesca, ma la costruisco tra un attimo. Ah, se sentite un rumore folle di sottofondo, è la stufa che sta andando. Non posso farci assolutamente nulla, mi spiace. Mi serve una botola in ferro. Ho fatto un sostanziale cambiamento, perché la nostra farm di pesca occuperà 5 cubi. E quindi almeno sarà bella centrata. Di conseguenza mettiamo la cassa qua. Che però sarà una doppia cassa preferisco Perciò la creiamo e la mettiamo qua Poi ci colleghiamo subito due tramogge Una collegata a questa e una collegata alla tramoggia stessa, la prima Poi prendiamo gli slab, ne mettiamo uno qua e uno qua sopra Ok? Andiamo avanti Con dei cubi fisici Un blocco qua e un blocco qua E uno sopra, ok? Spostato a sinistra e spostato a destra E vi deve venire questo Dopodiché si viene dietro, si mette un blocco qua, si prende la nostra botola e la mettiamo qui, ok? Poi si viene davanti, si prendono i ganci e la redstone, ora aspettiamo un secondo, gancio, gancio, redstone, prendete il filo e lo mettete qua, in modo che quando... Si passa, si illumina lì e si apre la botola, ok? Veniamo qua dietro e mettiamo il nostro blocco sonoro qui. Togliamo questo, torniamo davanti perché abbiamo degli slab da piazzare. Uno sul blocco sonoro per fare in modo che non faccia continuamente rumore quando peschi, poi uno qui e successivamente prendiamo l'acqua e la mettiamo qui. In questo modo, signori miei, la nostra farm è finita. Perché poi, dopo prendendo la canna da pesca che adesso mi troverò in mano magicamente, ci si metterà qui, si punterà direttamente alla botola in questo punto qua davanti e tenendo premuto si fermerà in questo modo la nostra canna da pesca. E lasciandolo qui, ricordatevi che questa farma funziona anche a FK, pescheremo. È già stato pescato un pesce, adesso lasciamo stare quello. Abbiamo preso un pesce palla. Adesso è il momento di creare un edificio attorno alla nostra farm di pesca, perché è una palafitta in senso stretto e quindi sarà un edificio chiuso, più o meno chiuso. Adesso vi spiegherò perché. Sarà chiaramente molto areggiata come costruzione, nel senso che ci saranno grandi finestre. In più da questa parte non ci sarà tutto il muro, ce ne sarà solo un pezzo, perché Consideriamo che la nostra palafitta dà sull'acqua e quindi si potrà uscire a navigare. Praticamente è come se fosse già un porto, ma non un porto come si deve, un porticino che in realtà è adibito a pescare. Dovrei portarmi qua a un letto perché continua a diventare notte. Vabbè ma in questo momento voglio di costruire anche di notte, perciò mettiamo qualche torcetta. Adesso che abbiamo finito possiamo andare avanti. La nostra costruzione inizia a prendere forma, diciamo, perché adesso cosa facciamo? Dobbiamo fare il tetto, che però non, non lo faremo come un tetto normale, perché io la palafitta me la aspetto col tetto piatto, no? O comunque col tetto leggermente rialzato. Di conseguenza facciamo così e così. Il nostro tetto sarà fatto di slab leggermente alzati così ma direi ragazzi che ci vediamo direttamente quando ho finito il tetto ed eccola qua signori miei ed ecco qua la nostra palafitta fatta completamente in legno con dentro la nostra farm di pesca come potete vedere è un po variegata là in alto c'è un buco perché deve poter essere alla luce la nostra acqua se no non funziona la farm qua ho fatto come delle finestre un pochino diverse. Questo è il nostro accesso al canale, dove volendo possiamo anche mettere un prolungamento della palafitta, in modo da poterlo considerare come un piccolo porticciolo. Questa è la vista della nostra farm dall'acqua, e adesso la nostra farm di pesca è pronta. Spero che vi piaccia, vi dico già cosa farò off camera mentre voi chiaramente non lo vedete Perché non è il caso di prolungare troppo questa puntata Farò in modo che questa cassa non sia l'unica che abbiamo Quindi creerò un tunnel sottomarino Che partendo da sotto la cassa Scenda, passi qua sotto Entri nella, nella terra E finisca dietro la palafitta Comunque da qualche parte qui in modo che tutto quello che pesco qua dentro non rimanga solo in quella cassa lì, ma venga trasportato da qualche parte qua, ok? Lo farò con delle rail che porteranno via man mano tutto il nostro ricavato e lo depositino in tante casse che ci sono là. Quindi ragazzi, io vi dico che per questa puntata è tutto, per questo mio bel ritorno è tutto. Vi ringrazio tanto tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivervi al canale se ancora non l'avete avete fatto. Io vi dico che tornerò presto e che cambio una cosa nella serie. Non vi, non vi spoilerò più cosa farò nella prossima puntata, perché così almeno avete un po' la sorpresa, la voglia di vederla ogni volta. Inoltre sapete già cosa farò off camera, perché chiaramente necessita di altri lavori questa parafitta. Vi dico due cose. Primo, vi chiedo se vi piace. Fatemelo sapere nei commenti e nel sondaggio che metto. Secondo, fatemi sapere se volete che vi spieghi come si utilizza FK la nostra farm E con questo vi dico che è tutto Vi auguro una buona continuazione E ciao ciao belli Ciao ciao